Ciao a tutti. Stamani ho visto un post su G, un post di PJ Uber, in cui si parla dei confini dei, dei, confini dei comuni italiani al primo luglio del 2016. Questo dataset è stato realizzato da um, Franco Morelli. Bene, um, il dataset è possibile scaricarlo, basta cliccarci sopra. Basta cliccarci sopra ed è possibile scaricarlo. Bene, ho scaricato il e l'ho caricato su QGIS e mi sono chiesto, voglio vedere le province in cui si è verificato una variazione di numero di comuni. Come, come ho fatto per fare tutto ciò? Intanto vi faccio vedere subito il risultato e poi lo commentiamo. Naturalmente sta analizzando perché pensate che sono 8.000 comuni, quindi un po' di calcolo deve fare. Ecco qua, ecco il risultato. Quelli in rosso sono tutte le province in cui c'è stata una variazione di numero, mentre quelli in, eh, in verde sono le province in cui non c'è stata variazione di, di variazione di numero. Bene, come ho realizzato questo in QGIS? Molto semplicemente in questo modo qua allora ho caricato spengo questo ho caricato il, il, il dataset messo a disposizione da Franco e dove i comuni quindi i comuni del 2016 sono 7.998 come vedete qua scritto mentre i comuni del 2015 erano 8.046 e ancora prima nel 2011 erano 8.094 bene eh, vediamo ora come fare in QGIS per ottenere questa tematizzazione che ho appena fatto e quindi andare a vedere quali sono le province con variazione di numero di comuni bene vi anticipo subito che per farciò ho utilizzato due relazioni e le funzioni di aggregazione di QGIS due relazioni perché due relazioni una prima relazione tra lo shape relativo alle province. È una prima relazione tra lo shape province e i limiti comunali del 2016, una seconda relazione tra le province e i comuni del 2011. Questa riguarda questa tematizzazione che vedete, riguarda la differenza col 2011. Quindi Andiamo a vedere le relazioni, come da progetto, come vedete qua ci sono due relazioni. La prima, come vedete è scritto qua, limiti che riguardano il 2016 e questo i limiti del 2011. Quindi sono due semplici relazioni dove il campo comune è il codice provincia. Fatto ciò, Passiamo alla tematizzazione. Per la tematizzazione ho utilizzato due regole. Quindi, ho tematizzato secondo una regola. E quindi la prima regola è questa. Andiamo a vedere il filtro che ho utilizzato. Ed è questa qua, vedete? Qua c'è la funzione di aggregazione relativa alle relazioni. Quindi, la prima relazione l'ho chiamata Pro Comuni, la seconda relazione. Quindi questa è relativa al 2016, questa è relativa al 2011. La seconda relazione l'ho chiamata PRO COMUNE 2. E poi le funzioni di aggregazione sono quella relativa alle relazioni, quindi aggregazione tra relazioni. E un'altra funzione di aggregazione che è COND, cioè CONTA, CONTA i comuni. Come vedete è la stessa. Attualmente il primo shape i comuni, il campo del nome del comune si chiama appunto comune, mentre nel secondo si chiama nome com. E, e quindi gli ho detto, fammi la eh, confrontami du eh, le due relazioni con un simbolo del diverso. Quindi ho detto praticamente, se la prima relazione è diversa dalla seconda, questo è il filtro, se sono diversi, tematizzo il di rosso, ed è questo qua. Per far comparire il numero ho fatto un'etichetta, l'etichetta è questa, andiamo a vedere l'etichetta, nell'etichetta ho utilizzato anche un'istruzione condizionale perché? Perché altrimenti nelle, nei provi, nelle province mh, dove non c'è stata variazione eh, senza case, mh, avrebbe certamente messo lo zero quindi per evitare di mettere 0, ho fatto questa istruzione condizionale, io ho detto, guarda, fammi la, eh, fammi la differenza tra la prima e la seconda relazione, vedete qua c'è un meno, se questa differenza è uguale a 0, quindi non c'è praticamente una differenza, non c'è, allora lascia spazio vuoto, vedete qua due virgolette con spazio vuoto, altrimenti, se la differenza, altrimenti, scusate, altrimenti metti la differenza. L ho scritto di nuovo la stessa relazione. Ok, e quindi esce fuori questo. Un esercizio molto, mm, così, utile per capire come funzionano le relazioni come funzionano le funzioni di aggregazione sia tramite relazioni sia con un semplice count ciao e alla prossima